Buonasera, siamo di nuovo qua con uh, un'interattiva Sarà un'interattiva abbastanza veloce Andiamo a chiedere ai tarocchi perché questa persona vi ignora Come sempre facciamo tre varianti Scegliete la variante che più vi colpisce Allora, ogni variante sarà costituita da sette carte. Andiamo appunto a vedere perché questa persona vi ignora. Pensate intensamente a una persona. Ok, prima variante. Ok, prima variante a partire da sinistra, seconda variante, terza variante. Ok, allora. Andiamo con la prima variante. Pensate una persona e andiamo a capire perché questa persona vi ignora. Allora. allora, questa persona si sente sola, questa persona sta attraversando un periodo difficile, eh, vi sta ignorando perché mh, stare con voi o comunque avere un legame con voi comporterebbe dei sacrifici che non si sente di fare. Probabilmente questa persona ha già un, una situazione diciamo familiare, probabilmente sposata, convive o comunque una situazione familiare che è molto pesante o comunque complicata che appunto eh, le mette eh, tanti dubbi, può essere anche il contrario, che voi abbiate appunto una situazione diciamo, eh, familiare, eh, già siete impegnati e quindi questa, oh, diciamo, questa situazione la limita molto. In questo caso può essere in entrambi, in entrambi i casi, però è più propenso che siete voi appunto che avete questa situazione che porta questa persona appunto, a, eh, ad allontanarsi e ad ignorarvi. Ci sono degli scambi di comunicazione tra voi e questa persona, comunque sia eh, c'è in progetto una, un viaggio, un cambiamento, un, un qualcosa... Eh, vedo delle conversazioni, progetti tra di voi, anche se è una situazione che comunque attualmente è bloccata. Probabilmente questo viaggio si era già, già organizzato, ma all'ultimo minuto ci sarà il dispiacere perché c'è appunto la notizia che eh, questo, questo viaggio non si fa. Quindi eh, è una situazione un po', un po' così. Questo è per quanto riguarda la prima variante. Andiamo con la seconda variante, perché questa persona vi ignora? Allora, allora. probabilmente avete un rapporto con questa, con questa persona, un, diciamo un rapporto, un'unione, è una persona che comunque vi sta vicini, siete eh, reciprocamente, avete reciprocamente state vicini, però ehm, ehm, c'è tanta volontà comunque di, eh, di, di avere un, un rapporto, purtroppo però questa persona vi ignora perché probabilmente eh, avete sbagliato in qualcosa, probabilmente c'è stato un tradimento, un inganno e allora questa persona adesso sta pensando a se stessa perché comunque eh, mh, non si curava molto di sé e quindi è in un momento di, di stasi, in un momento che comunque vuole, vuole stare sola e sta bene da sola. Questo è per quanto riguarda eh, appunto, questo è per quanto riguarda la seconda variante, vediamo la terza variante, perché questa persona vignora. Allora, questa è una persona comunque molto saggia, è con i piedi per terra, è una persona consapevole, non è una persona che ha la testa per. Le, le sciocchezze una persona giovane comunque è una persona che anche se è costruita da sé nel senso che si impegna molto eh, e quindi è una persona che comunque in questo momento vi sta ignorando perché sta pensando appunto a diciamo a sé perché sa eh, che in questo momento è meglio eh, pensare a se stesso ma c'è il ritorno di questa persona c'è il ritorno ci sono tante situazioni intorno a questa persona che comunque disturbano anche diciamo il vostro rapporto eh, ci sono appunto mi esce la congrega quindi c'è un insieme di persone che appunto mi, eh, mi portano a pensare che queste persone disturbino anche il vostro rapporto allora attualmente questa persona sta pensando a se stessa eh, però ci sarà appunto il ritorno però ehm, probabilmente può anche essere che le vostre famiglie non accettino il vostro rapporto non lo so un qualcosa del genere Ehm, quindi attualmente questa persona si mh, vi ignora per questo motivo. Ma non vi preoccupate perché appunto c'è il ritorno allora. Questa era un'interattiva molto veloce. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di mettere mi piace e commentare. Grazie a tutti.